Stai facendo merenda? E tu cosa mangi? Il riso alle 4 del pomeriggio quasi Avevi tanta fame Oggi ne hai mangiato poco vero? Ok Allora finite di fare merenda Che poi io faccio un po' di fitness Di ginnastica E poi usciamo e andiamo a fare la spesa Va bene? Mm? Ok Ani? Ok bimbe Non correte che vi fate male Cadete e vi spaccate un osso dove sei? Non dovete rincorrervi, attenzione! Ehi, sto parlando con voi! Ci siete? Anastasia! Sto parlando con voi, mi dovete ascoltare! Allora, io devo andare un attimo a cambiarmi perché devo fare ginnastica. Fate le brave perché se no cadete vi fate male. Ok. Ok, ragazzi, mi sono cambiata e adesso vado a vedere che cosa stanno facendo Vanessa. No. Vai. Ah! Aiaiaia. bambine bambine bambine la schiena la schiena la schiena la <ti> schiena la schiena dove qua mi sono fatta malissimo no, non niente non riesco a muovermi mi dovete trascinare sul divano ragazzi mi sono fatta malissimo sono caduta sull'ultimo gradino della <Hunt> scale <Massive> portala di là postala <síamos> da piedi è ma non peso così whatnot. tanto eh Ragazzi un attimo che devo cercare di organizzare il trasporto di mamma Romina sul divano perché mi sono spaccata la schiena e mi fa malissimo secondo solo e arriviamo Ragazzi mi sono distrutta la schiena E ti vado a prendere il ghiaccio? Non lo so se il ghiaccio può andare bene però Arriva. non gli ho detto né sì né no e sono già andate Io non riesco più a camminare Cosa devo fare adesso? Dovevamo uscire, dovevamo andare a fare la spesa Dove siete? Mi hanno abbandonato, sono rimasta qui da sola! Preda dal panico Perché veramente ogni singolo movimento Per me risulta difficile da fare Eccomi, mamma, ho preso il ghiaccio Grazie, solo che c'è un problema Vanessa, che a me la schiena Fa male di qua ah, E eh, girati, eh, eh. girati Oh, oh. Sì. Pianissimo Ma che sei sì. Anche tu mi aiuti? Sì. No, eh, no, no, no, no, no. Di qua devo girarmi, piano piano, no, no, no. Forse oh, ho, ho veramente paura, eh. Ho veramente paura perché mi fa male la schiena, tranquilla. Ah, aspetta, aspetta, no, aspettate, aspetta, aspetta, No, e se mi sono rotta la schiena, ragazzi, cosa devo fare? Mi fa malissimo. Mi manca persino il respiro. Ti aiuto, vai di colpo ma che di no, no, no, un... colpo? Cosi... <hè> eh, no, no, no, no, no, ma il ghiaccio mettevelo sulla camicia così aiuto vai via via via via via via via via via via via via via via Vai, via via via via via via via vai vai vai vai vai vai vai Io morirò oggi, okay, lo so. Okay. Lo so già che.. Ah no, no, no, no, no, che è freddo, ma tu sei pazza. No, no, no, no, no! Okay, piano no. piano piano piano piano. Senti, facciamo una cosa. Chiamiamo la dottoressa. Chiamiamo la dottoressa, chiamiamo la dottoressa. dottoressa. dottoressa. dottoressa. E voi due mi state facendo più male che bene. Amore, mi L'hai trovato? Sì, allora il numero va... era... Dottoressa Si, aspetta Dottoressa L'hai trovata? Aspetta Cosa ci vuole cercare dottoressa? Ok mm. Ciao dottoressa Allora, praticamente C'è mia mamma no? Dove è caduta dalle scale all'ultimo gradino E si è fatta male la schiena uh, Verso le nessuno se sono le 4 ah, meno 10 no, quanta, sono... di venire ah, sono le, sono le 4 meno 10 e arrivi tra... non riesco a respirare non riesco a respirare tra due minuti devi essere già qui ok dottoressa ci vediamo dopo ciao ciao ciao cosa ha detto Vane? Eh, ha detto che sta arrivando subito immediatamente a me le passerò meno... eh? <ride> che sta arrivando subito ah. Meno male, meno male, meno male, Anastasia, mamma mia, si è fatto male. Dove andare a fare spesina? Ma perché eri? Io sto male. A few moments later. Avanti. Buongiorno. Ah, buongiorno. scusate, ma il cane, a parte che è morto quel cane, ma voi, chi vi ha detto che potevate venire col cane? Ma siete voi le dottoresse? Allora, io la dottoressa principale mi chiamo già. come ti chiami? Gian no. sentite mi è passato Chiamati. il mal di schiena vi giuro eh, no, che... eh. no no mi è passato mi è passato ah, posta. Ah. siete venuti apposta eh. perché? Ah. Credo ci sia un errore, io non ho, non ho, non ho bisogno di, di dottoresse. No, no, no. Poi siete in due, ne ho cercavo. Ha subito, l'hai detto due minuti e devi arrivare. Eh, sono arrivata. Eh, e sei arrivata Eh, vabbè. Hai detto che è una di schiena, giusto? Allora controlliamo la bocca. Ma lei è normale? Ha è studiato. Normale. Ha, studiato allora, ha veramente studiato per diventare dottoressa? Ovviamente, anche se ho rotto. Dovevo sì. aggiustare un dente e ne ho rotti tre. Ah ecco scommetto che lei ha strappato Scusi, il dente sbagliato. Ma questa cosa? Ciao. Ciao. Ah. Ok perfetto. Cosa? I denti? Sì. Ah. Scusate, io. Io. Io. Io. Io. io... io ho mal di schiena però. Eh? Non so se ve l'avevano spiegato. Oh che figata, saremo cos'è? Ciao. Così lei. Hai i denti già! Non ho i denti già! Ma a me fa male la schiena perché... Chia Chia Chia Chia ma voi sapete cos'è una schiena? è ah, chiaro che mi fa male si, oh sì, io so cos'è la schiena cos'è la schiena? questo! no, sì. quello e è il braccio brava, assistente della dottoressa ha indovinato cos'è la schiena allora, adesso zitta e schizzata lei secondo me dovrebbe andare in un manicomio invece di andare a casa della gente è l'Italia? Sì, è l'Italia una adesso io no. dovrò girarmi pianissimo e rispettarla, rispettarla. Mi fa, mi fa... lei? Di sembra tanto piccari... mia figlia che mi sta scherzando. i questi occhiali hanno si. la lente perfetta. Oh, guardi, può anche toccare. Sono miei. Non hanno la lente. Ah. Ascoltatemi: Me rotta. adesso io da sola, perché da sola lo farò, mi girerò e voi mi dovrete. Assistere. Ok, vai pronti. Ok, allora, mi tenga questo piano piano. Ah, piano. Aspetta, ah, prima che cade, ma preferirei cadere che sentire questo dolore. Ah, mi mettere bene tu fumo io che ho fatto. Allora, ci serve il mattarello Il mattarello serve per fare le pizze Ma visto il suo abbigliamento Secondo me lei stava cucinando Prima di venire qua Beh, sì Pianissimo Allora piano, piano. Cosa sta facendo la signora? Io sister, so cosa fare però... Si sente? Passami quello che vuoi Signora, aspetta un attimo Allora, dammi i gusti Allora, questo serve anche per la bocca Però non sembri per la bocca E qui ti fa male? Sì Ok, allora Guarda, guarda, la torcia, signora, la torcia! Assistente, assistente! Non c'è, signora, Tutto rosso, tutto rosso, tutto rosso! Dammi, dammi, dammi! Allora, vediamo un pochino. Oddio, è rossissima, signora! Come poteva cadere! Come ha fatto? Allora, puntura subito! Puntura subito, Ani! Vai, puntura, puntura! Ah! Ok, pronta? Ah! Adesso, signora, il ghiaccio. No, no, no, il ghiaccio no, ghiaccio sì. non mi voglio. Sì. Questo assistente squilibrata. Sì. Ok, giusto, signora. Sì, credo, credo di stare bene. Grazie, oh. potete, potete andare. Ah. forse vi dobbiamo tagliare la schiena. Sì, è vero? Ma cosa mi dovete tagliare sì, la vi schiena? Ma, già, allora, ma voi da dove arrivate? Dall'Inghilterra. Ah, sì, dall'Inghilterra. La salita in Inghilterra, se è così siamo rovinati. Ok. Oh. Allora signora, ci vuole il massaggio. Ecco, grazie, quello sì volentieri. Il massaggio. Questo massaggio è precisissimo, ok? Mm -hmm, sì. Pronta? Sì. No? Guardi, guardi penso di essermi ripresa. Credo. Credo di non avere. Ti più piacciono ne... i pugni? Sì. Preve. No, non mi piacciono i pugni. Pugnera. E poi gliene arriva uno lei di pugni. Viene, A problema. cosa serve questo sciroppo? Oh. Non ti fanno mandare questo. No, no, no signora, scusi signora, guarda, si fa così. è un massaggio perfetto che anche voi e potete lei fare lei a casa, ve lo, ve lo giuro. Allora, questa con qui questa, pazza, questa qui dovete comprare suora. i negozi. Quando sciroppo vi sta dando, guarda. Questo? guardate oh, Guardate. Che bello, sì, mi amma. Ma che spacci bello? Guardate. E questo qui che come vedete è un medical, mm -hmm. molto preciso, mm -hmm. è un precisino Cosa fa dottoressa mm -hmm. tante? Mi sta tirando via i peli della schiena Si deve mettere tutto, praticamente se lo dovete fare a casa, che, però, oh, no. Guarda, per, perché poi ve ne do Allora, vedi, fino alla riga qui, se lo deve mettere tutto nella schiena, ok? Mm -hmm. E poi qualcuno te lo massaggia, ok? Ah, yes, è signora. freddissimo è ok dici. perfetto adesso cosa devo avere ma questa... la... la sua oh. aiutante continua a darmi cose da bere ma signora che... sì, quelli sì. sono per i denti i denti Quindi adesso i denti come li avrò i denti sì. perché infatti poi abbiamo questi qua questo qua si chiama spazzolino elettronico eh. questo medici... no, eh, little foc little foc vuol dire detto anche, detto anche dentifricio Sì, ma sono, sono precisi per quello perché sappiamo già che la mia assistente fa disastri tipo quello che ha appena fatto e questo sappiamo già che lo fa quindi questo sono lo spazzolino e il dentifricio più preciso al mondo che costerà 100 euro al negozio ah sì invece lo è l'ottima e quanto me metterifriccio ti fa diventare i denti oro bellissimo perché è oro anche grigio un pezzo oro e un pezzo grigio uno De tre tre quattro, tre quattro cinque sei sette otto guarda bocchina c'è fatta Ah, mi sta spaccando i denti eh, Adesso il mio Quindi io avrò i denti metà grigi e metà oro mm, adesso. adesso il mio cagnolino ti leccherà sopra Che schifo <ride> Perché è una terapia questa È la vostra terapia personale Il cane che Che sta facendo questo cane? Quindi nella saliva del cane C'è mm -hmm. un medicinale potente Sì Ma sì. è sì. Adesso va tua attaccare ancora parla. con questo dentifricio, basta! Che <ride> schifo, basta! Allora, il massaggio fatto, è stato il massaggio bella? è stato meraviglioso, i miei denti tra poco diventeranno metà oro e metà e... grigi. Mi il... sta chiamando qualcuno. Il cane mi ha leccato la schiena. Io vi penso di essere completamente guarita. Ah! Sì, sì, sì, sì, arrivo tra 10 minuti. Ecco, Scus meno, male, dobbiamo andare, meno, dobbiamo male, andare. meno male. Meno male, meno male. Hai male alle orecchie? No, Arriviamo no, subito. No. a dopo, Sì, dobbiamo andare. Ciao. Ciao. Allora, ciao. sentite, io vi ringrazio ah, di questa prestazione. 20 euro. 20 euro, dopo glieli mando via. Bonifico. Okay. Le faccio un bonifico. La sua assistente è già andata. Chia La chiami per favore, così concludiamo questo video disastroso assistente scusi pensavo fosse andata via può venire un attimo gentilmente assistente dobbiamo fin concludere il video eh, ragazzi eh, eh, attivate eh, i, i baffi attiviamo i baffi assistente venga un secondo perché ah! la, la, la dottoressa vorrebbe attivare i baffi e invece se il video vi è piaciuto ma attivate, eh, lo, lo spazzolino si sì, attiviamo anche lo spazzolino quello sempre attiviamo ah, sempre lo spazzolino adesso attivate la campanella lasciate un bel l'ale l'ale l'ale e iscrivetevi al, al, al, al canale che c'è giù in il canale quello col fiume che passa ecco, mi raccomando Cialolo. Avete un male, un dolore, un qualsiasi cosa, chiamate noi! Non le chiamate mai, no, no. sì, ragazzi! Ok, ragazzi, questo video è finito. Speriamo vi sia piaciuto. Sì. La mia schiena è peggio di prima, perché noi dottoressa siamo bravissimi Scusi, lei stava cucinando prima di venire a curarmi? Perché no. da quello che stavo... vedo ho un grembiule da cucina. No, Comunque. stavo dormendo. Ah, lei dorme col grembiule sì. da cucina? Ovviamente, ah, eh, ovviamente. Allora, cioè, la cucina. È... E la cruzificata col tuo fidanzatino sì, se lo so non sai come si chiama non vi siete ancora presentati quindi ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi iscrivete al canale, canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo, questo video. video ma sei andata in bagno vabbè è andata in bagno la mia assistente come è ad andare in bagno che dobbiamo salutare adesso e oggi salutiamo Eva Matti Lucrezia Oi Lucrezia. Sì. Ciao, ciao a tutti ciao ciao Não vale